così trasversali vedete com'è la fibra della carne ecco dei tagli trasversali alla carne in modo da tagliare la fibra e poi dopo buon appetito comunque quando quando sarà pronta poi detto ve che la mi faccio piace vedere. molto questa parte e per cui cosa ho fatto ne ho trovati 4 e 4 presi adesso li ho preparati devo preparare l'ultimo e poi ho finito Ho fatto la pelle si è staccata tutta vedete